Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Audizioni in seconda commissione sul disegno di legge della Giunta regionale in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e su altre proposte legislative analoghe di iniziativa consigliare il servizio. Si è svolta a Palazzo Cesaroni un'audizione della seconda commissione con vari soggetti legati al settore agricolo e sociale e all'economia in genere in merito a un disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale in materia di agriturismo, fattorie didattiche ed agricoltura sociale e su altre proposte legislative ed iniziativa consigliare, di Sandra Monacelli Udc sulla disciplina delle attività agrituristiche, su altre tre in materia di agricoltura sociale firmate da Andrea Smacchi e Luca Barberini del PD, una da Gianfranco Chiacchieroni del PD e un'altra ad Oliviero Dottorini e Paolo Brutti dell'Italia dei Valori. Nel corso dell'incontro si è registrata una condivisione da parte di soggetti legati al settore agricolo e sociale per le linee guida e gli obiettivi generali previsti. Sostanziale contrarietà invece in tema di nuove normative previste per le strutture agrituristiche è emersa dagli interventi dei rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e Federalberghi. Per quanto attiene all'agriturismo, viene modificata la normativa vigente sotto l'aspetto urbanistico, amministrativo ed igienico-sanitario. Viene puntualizzato e chiarito il concetto di prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, stabiliti limiti minimi certi per la somministrazione di prodotti aziendali.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 Il ruolo delle fattorie sociali riguarda l'inclusione sociolavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli o comunque soggetti svantaggiati e disabili, fornitura di prestazione di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi. Fattorie sociali possono diventarlo le imprese agricole autorizzate o accreditate per i servizi socio-assistenziali e sociosanitari o che abbiano stipulato accordi di partenariato con durata almeno quinquennale con enti locali, organizzazioni di utilità sociale o cooperative sociali. Per conoscere nei dettagli le leggi approvate dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, sul sito del Consiglio regionale attivo il del servizio della Banca Dati Legislativa. Vediamo.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 E adesso andiamo a conoscere meglio, dal punto di vista storico ed artistico, Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria.